Potremmo dire che questa domenica è la domenica dell'equilibrio, tra il fare e l'essere, o meglio ancora, tra l'agire, fare e contemplare, Maria e Marta. Maria e Marta sono in qualche modo la nostra realtà messa dinanzi a Dio, perché anche noi siamo combattuti in genere in questo dinamismo del fare direi che oggi in modo particolare si tende soprattutto a fare un fare compulsivo e spesso ce lo sentiamo dire anche noi sacerdoti dai nostri fedeli, noi nostri amici ho da fare, abbiamo da fare ma tu non, non, non partecipi ma io ho da fare c'è sempre tanto da fare e Marta quella sera aveva da fare realmente perché doveva preparare il pasto, la cena, e Maria invece si era presa la parte essenziale, la parte più importante, non che il fare non, non sia importante, in effetti senza Marta non avrebbero cenato, c'è bisogno un po' di fare, no? ma il fare non può incombere a tal punto da annullare l'essere e annullare anche quella dimensione importante per la vita del credente che è il contemplare, ecco perché a riguardo Don Tonino Bello… Eh, diceva dobbiamo essere contemplativi, dobbiamo essere contemplativi e nel contemplare la sorgente di ogni atto d'amore poi decidiamo di essere fattivi e di agire, appunto e di essere attivi. E mi sembra una bella intuizione, però, se non partiamo da quella sorgente, se non, ecco, non ci radichiamo in Cristo. Solo se partiamo da quell'Eucaristia il nostro fare assume un senso. Se manca l'amore da cui partono le opere, sempre Don Tino Bello a dirlo, se manca la sorgente non serve fare delle cose, non serve più. Lui diceva proprio così, diceva, quello che facciamo è una girandola di cose, ma non è quel agire in Cristo, non è radicato in Cristo. Quindi è necessario agire, è necessario occuparsi degli altri, è necessario operare, ma questo deve avere un senso e deve avere un fondamento, deve attingere alla sorgente, che è Cristo Gesù, che ci ama, che ci ama incondizionatamente e ci esorta ad amare gli altri così, allo stesso modo come lui ci ama. Buona domenica a tutti.